Buongiorno a tutti, oggi parleremo di gestione del rischio, però in termini non classici, non da libro. Eh, fa parte di alcuni studi che sto facendo riguardanti quelle che sono le mie m, posizioni dell'ultimo periodo, non solo l'ultimo periodo, eh, non solo posizioni in profitto in generale, quindi un po' in ottica di trading, e Volevo appunto fare queste riflessioni con voi. Mi sono fatto una scaletta qui a sinistra, quindi ogni tanto ci guardo per avere una linea, ve lo dico già, eh, da seguire. Allora, eh, la prima cosa importante che io credo noi trader, cioè ve lo dico per esperienza, dovremmo fare, io lo faccio, ma ve lo, quindi lo dico perché eh, è una cosa che ovviamente è importante è, e che ho visto che per me è importante, è una gestione del rischio non eh, guardando osservando il singolo trade ma andando a lavorare in ottica diciamo di portafoglio quindi nell'ottica più totale di un eh, mix di trade dove eh, si va praticamente a valutare il rischio massimo che deve essere sempre preciso voi sapete, io tendo a utilizzare il paracadute, lo chiamo comunque degli stop ampi, non degli stop classici, almeno iniziali sono proprio dei paracaduti più che altro, no? per evitare eh, movimenti mh, di fast market, di grande volatilità, che portano magari poi a eh, vedere la posizione, eh, addirittura avere una perdita maggiore. Mm, ovviamente dobbiamo tenere un rischio limitato. E ehm, appunto avere comunque un paracadute che si mantiene chiaro, quindi decidiamo che su un trade vogliamo rischiare tot perché per la nostra esperienza, per il nostro capitale emotivo, per il nostro capitale soldi, quello ci permette tranquillamente, anche se dovessimo perdere tutto quel capitale, comunque di tradare poi ancora senza nessun problema, ecco quello visto però poi in un totale, perché può succedere che si apra un trade e che poi dopo qualche giorno se ne apra un altro e dopo qualche giorno un altro e magari abbiamo tre trade, quattro trade a mercato, può succedere. Eh, a me succede, per esempio, vengo da una ultima dieci giorni dove c'è stato un momento in cui avevo sei trade contemporaneamente a mercato più un ordine pendente, per esempio, o qualche ordine pendente, poi eh, alcuni appunto sono stati incassati, eccetera. Infatti questa riflessione arriva anche da, da questo ultimo periodo. Quindi guardare sempre in ottica di, eh, di, di, di totale. Eh, nel video precedente a questo, che è quella Trading Room, dove ho parlato appunto della gestione, che ho fatto su alcuni trade, parlavo di cumulo. Ecco, questa è un'altra cosa, cioè fa sempre parte di questo... Eh, di, di questo punto della gestione del rischio, cioè il cumulo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un X trade a mercato, quindi facciamo esempio 4 trade a mercato e eh, questi trade a mercato mi stanno generando, dico una cifra ovviamente tonda, ma mh, per esempio 100, ok? Questi 100 eh, nel momento in cui vanno a, mh, diciamo a diminuire come valore, quindi da 100 inizio a vedere 90 poi inizio a vedere 80, 70 ecco secondo me anche questo è importante cioè ci dovrebbe essere una soglia in cui alla fine si inizia a incassare almeno una parte quindi si va poi a vedere quelli che sono i trade che possono essere arrivati eh, per quel momento per noi per la nostra fascia temporale di operatività ormai alla fine della corsa almeno per il breve termine io dico, e quindi quelli si possono iniziare a incassare, per esempio. Perché? Perché io tendo a dire, bene, c'è questo cumulo che fa 100, se vado sotto il 70 di questo 100, conviene iniziare a farsi qualche domanda, quindi a eh, iniziare anche a incassare, che potrebbe anche essere incassare tutto. Non per forza dobbiamo incassare solo quelli che. Sta ovviamente poi lì alla situazione... Al trader in quel momento alla sua gestione amministrativa, quindi quello che è l'obiettivo, come è, com è inserito nell'obiettivo mensile che ha eh, rispetto appunto a quello che è il guadagno che sta facendo o anche la perdita che in quel momento potrebbe avere e quindi capire cosa sia meglio fare. E per fare questo, io eh, credo che una delle cose che almeno a me eh, insomma, è assolutamente efficace è quello di farsi delle domande e di capire quali potrebbero essere gli scenari più probabili o comunque quelli un po' più impattanti e quale è quindi eh, la cosa che potrebbe essere più efficiente per avere poi eh, l'avvicinamento del mio obiettivo di fine mese, cioè avvicinarsi a quello. Quindi ci si fa delle domande, si dice, beh, se io adesso chiudo tutto, porto a casa X, il mio mese è l'obiettivo. È, è quello? È giusto? Sbagliato? Se invece tengo oppure prendo una parte e l'altra la tengo e vediamo quali potrebbero essere gli scenari. Cioè queste sono tutte cose di gestione del rischio, di razionalizzazione della posizione, di capire quello che sta facendo, è importantissimo. Noi nel Platinum, nel nostro uh, servizio, insomma, che storico, io faccio tante volte questi esempi, la mattina a volte veramente... Eh, sto 20 minuti a parlare solo di come sto ragionando per avere comunque la stazione un po' più efficiente, no? da un punto di vista totale però di portafoglio, e quindi sempre rispetto a un obiettivo che io ho di fine mese, quindi capire: quindi non va tanto nell'obiettivo grafico, magari che ci siamo prefissati, o l'obiettivo di prezzo che potremmo avere sul mercato, che è giusto avere, ma quell'obiettivo deve essere comunque eh, correlato anche a un obiettivo poi monetario, cioè alla fine, capiamoci, nel trading ovviamente l'idea è un lavoro e quindi abbiamo bisogno poi di avere delle entrate che siano più o meno costanti. Io lavoro multi-day, quindi lavoro di breve termine, qualche giorno, qualche settimana, quindi non è che ogni giorno devo fare profitto o devo comunque portare a casa gli stati. Sapete che questo non è quello che io vi sto dicendo. Sto dicendo che nell'ottica del mese Dovremmo avere una costanza di riuscire a fare X posizioni, non troppe ma neanche troppo poche, il giusto, quello che viene sul mercato, e riuscire a gestirle in ottica totale. Quindi non è che un trade faccia la differenza. Insomma, può essere, c'è quel trail che a volte può fare la differenza, perché magari abbiamo preso veramente un fuoricampo, la fa probabilmente più in profitto, in perdita, sappiamo che se noi cerchiamo di gestire le perdite, come dico sempre, quindi paracadute ma poi con chiusure premature, quindi quando la posizione non va dalla parte, questo è il secondo punto che noi vogliamo uscire, però adesso ve ne parlo, è importante appunto questo. Quindi avere degli obiettivi anche proprio monetari mh, di portafoglio, un trade può andare bene, ma è un totalone nel totale del mese, poi nel totale dell'anno, in realtà nel totale del trimestre. Io guardo molto il mese, l'anno in realtà, eh, però faccio a volte, guardo anche un po' l'ultimo trimestre, vedo un attimo, no? Eh, anche per avere una view un pochino più ampia, no? Non troppo eh, ristretta, perché poi si può rischiare invece di, eh, che sia limitante. Però avere questo obiettivo di fine mese, cercare di rispettarlo da un punto di vista proprio monetario, poi al di là della posizione, cercare di farsi sempre come dire, delle, mh, prendere sempre delle decisioni in base anche a quella roba lì, perché è importante poi che eh, la nostra azienda di trading fatturi, diciamo, no? Quindi che porta poi in cassa ehm, dei soldi. Questa è una molto importante, non ne parla nessuno, io ve lo parlo, ve dico perché queste cose sono cose che io ho vissuto vivo e eh, ho visto essere efficace, quindi ve lo dico. Poi, seconda cosa, ehm, se si ha una posizione in perdita, e si è dubbiosi su quello che può essere l'evoluzione del mercato e quindi potrebbe avvenire una, um, come dire, una situazione in cui a livello mentale siamo portati ad avere una, um, come dire, un, un sentimento di speranza verso quel trade no? un, uh, un modo di guardare quel grafico quasi non più eh, così oggettivo diciamo ma molto soggettivo perché siamo in una certa situazione, magari siamo short il mercato sta salendo o il contrario ecco, mh, diciamo nel dubbio quando si inizia a essere dubbiosi quando si inizia a mh, pensare ma questa posizione mh, allora meglio uscire ok? Tanto si può sempre rientrare e una bella ripartenza, una bella nuova entry è sempre ben accetta non, non ci sono problemi e questo ci porterà poi ad avere mh, fatto magari aver preso o una perdita molto più piccola di quella che ci eravamo prefissati all'inizio e questo è assolutamente ottimale poi nell'ottica di mh, sviluppare nel conto economico della nostra azienda di trading i costi e i ricavi quindi i costi saranno sempre molto più bassi dei ricavi quindi anche se il nostro paracadute iniziale in realtà è eh, a volte può essere anche più ampio di quella che è la media che noi andiamo a prendere è molto difficile che quella paracadute venga poi a, eh, come dire, a fare la, eh, la parte dello stop loss come dire, quindi che venga preso, in realtà è proprio un massimo rischio poi può succedere, ma in, in quanta percentuale in 100 casi, pochissimo se neanche a volte succede e quindi, ehm, ecco, questo è molto importante perché può portare noi ad avere una gestione, eh, a parte emotivamente, migliore, perché quando sappiamo, quando il mercato ci va contro, quando il mercato non è che ci va contro e usciamo subito, no? Eh, dipende, no? Cioè, dobbiamo capire cosa sta succedendo. Io, per esempio, eh, ultimamente ho una posizione sul dollaro-yen che dopo due o tre giorni che sono entrato mi è andata contro con una barra di volatilità importante. Non sono uscito subito. Ovviamente ho fatto delle riflessioni, vi sto dicendo quindi nell'ottica totale vediamo quanto rischiato dove avevo messo il paracadute cosa può succedere adesso cioè, ci sono tutte le... ecco perché anche il fatto di lavorare sui time frame grandi weekly daily ci permette di avere più questi ragionamenti infatti adesso la posizione ha più di 300 pips di profitto e sta continuando ad andare e sto anche tra l'altro stop a break even al momento in cui ve ne parlo poi questo video probabilmente voi lo vedrete qualche giorno dopo di oggi però per farvi capire quindi questo insomma è eh, una cosa importante, se la posizione sta perdendo, sta iniziando ad andare contro in maniera chiara, quindi con eh, una volatilità ovviamente troppo ampia, con, eh, si va a violare, a ca cambia la situazione, ovviamente eh, dobbiamo a mio avviso uscire, cioè eh, si fa sempre tempo a rientrare. Hm? Eh, poi un'altra cosa che mi sono scritto è che riprende un po' quel vecchio video, vecchio neanche tanto, avrà un anno o due al massimo, quel video del, mh, preso dal libro di Paul Dudor Jones, del libro Market Wizards, no? Interviews with the Top Traders, quello lì, lo trovate qui sul canale, se andate a cercare, e avevo fatto, delle, mh, avevo fatto questo video, avevo preso, un, una parte della sua intervista ne avevo parlato, siccome sto rivedendo alcune parti di quel libro e eh, ho ripreso questa, questa parte, mi è venuto in mente molto interessante da parlarvene in questo video perché volevo già farlo e in più con questa parte concludo eh, lui dice, eh, dice di pensare sempre al tuo entry point come se fosse eh, la close della sera prima la chiusura della sera prima, è molto interessante questa cosa, no? perché eh, anche qui ci permette di non guardare. Perché, perché questo? Perché lui dice, no se quando c'è il rookie trader, quando c'è il trader eh, alle prime armi, spesso ti chiede, sei long o short sul mercato? Mettiamo che io dica sono long su questo mercato, e la seconda domanda che ti fa è, e da dove sei long? E lui dice giustamente, e chi se ne frega dove sei long? Cioè il fatto da dove sei long, questo, non ha importanza nello sviluppo futuro del mercato non so, non so se sono se siano concetti troppo strani che non avete mai sentito però in effetti ha senso questa cosa cioè se io sono long da 1 e la posizione è a 3 benissimo ma dove ha chiuso ieri magari ha chiuso a 3,5 oppure ha chiuso a 2,50 quindi lui dice guarda sempre il tuo trade sulla close della sera prima eh, o della settimana prima, poi dipende anche che tipo di trading in quel momento stiamo facendo, però di guardare quello, perché quello può darci comunque una eh, più rilevanza rispetto allo sviluppo del mercato che sta prendendo, non il mio prezzo di carico è là, e quindi visto che è là, no. Molto interessante questa cosa, è una cosa che comunque cercherò di sviluppare anch'io, la, la sto già facendo in realtà in maniera quasi <ride> implicita, però è, è così, cioè andare a vedere ogni chiusura di giornata, vedere e gestire al massimo il rischio su quello. Quindi pensare alla propria entry point come se fosse la close della giornata precedente. Quindi ha ancora senso stare dentro, per esempio, ha ancora senso mh, avere un'idea su un certo mercato o mh, eh, magari chiudere la posizione piuttosto che incrementarla. Ci sono alcune cose di questo tipo, quindi eh, questo è il terzo, diciamo, advice che, così, consiglio che posso darvi per la mia esperienza riguardo alla gestione, diciamo, eh, della eh, posizione. Quindi, diciamo, allora, primo, per fare un riassunto, guardare i trades più che altro in ottica di portafoglio e non in ottica singola perché in ottica singola diciamo che eh, si tende secondo me a essere anche molto limitante è un po come quando si eh, va a valutare no? il target come dicevo su questo punto valutiamo il target solo ed esclusivamente in ottica grafica oppure eh, benissimo abbiamo quel target là e non facciamo più nulla diciamo invece dobbiamo guardare anche i target in ottica più di obiettivo del nostro mese no? del nostro trading quindi proprio a livello amministrativo a livello di conto economico anche lì e quindi fare il cumulo sul cumulo andiamo sotto il 70 iniziamo a capire, magari cambiamo incassiamo anche, perché quel 70 dovrebbe diventare zero, quindi almeno una parte va incassata. Poi, secondo punto se si ha una posizione imperital, non ci piace più iniziamo a diventare dubbiosi, speranzosi rispetto a il trade che ho in atto o ai trade che ho in atto, la cosa migliore da fare è quella di uscire, perché si fa sempre tempo a rientrare su ulteriori conferme e questo non è quindi un problema, anzi, una buona rientrata sul trade non è un... anzi, ci fa sempre piacere. E um, la terza cosa è di pensare sempre al nostro entry point come se fosse la close della sera prima. Quindi non sviluppando il trade pensando «Ah, tanto, io sono entrato là», no? no, quindi questo ovviamente per un trading di breve termine, la sera prima o la settimana prima, nel base in cui eh, dipende un po' da che tipo di trade abbiamo, magari vogliamo fare un trade un po' più di ampio respiro, allora magari cerchiamo di guardarla un pelo più in ampio per esempio io la mia posizione su dollaro yen si sì, la sto valutando e osservando sul daily, però per esempio quella volta c'è stata quella chiusura molto forte, io ho aspettato e ho visto cosa faceva lì perché c'era un supporto e lì ha creato quello che pensavo, quindi ha tenuto però sono, ho ridotto il rischio e quindi pensare, sono entrato da lì, no? E tutta una serie di, eh, di, di cose che sono molto importanti, perché è lì, cioè lo sviluppo no? del trade futuro, in effetti, è più vero se guardiamo la close della sera prima, non della nostra entry point, che non ha molto senso. Quindi proviamo a switchare questa mentalità eh, su questo. Questa è una chicchetta che secondo me ha molto, molto valore, e quindi spero vi possa aiutare poi, se la riuscite a sviluppare nel vostro trading e quindi a importare nella vostra operatività quotidiana. Va bene, io direi che per oggi è tutto, noi ci salutiamo, io vi auguro una buona settimana, un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.